Salve e bentrovati alle previsioni del tempo per la giornata di domenica 2 luglio 2020, caratterizzata dalle pressioni stazionarie sui cieli della penisola, le quali in previsione di incontro con le correnti medio-atlantiche presagiscono una partenza per il settore continentale immersa in rovesci estivi anche a carattere temporalesco. Cielo libero invece sul resto del paese, il quale potrebbe radunare lieve copertura sull'arco siciliano orientale, il Golfo Campano Superiore e la Piana delle Puglie. Tutti questi fenomeni versano in maggiore intensità prevista durante la prosecuzione del giorno, inserendosi addentro le isole ed occupando l'intera criniera peninsulare, sospingendo verso settentrione i cumuli temporaleschi di provenienza atlantica. Tuttavia, la continua azione di Ponente è in stimata avanzata pomeridiana fino ad oltre la sponda meridionale del fiume Po, inversamente ai territori mediterranei in attesa fuoriuscita notturna dalla maggior parte degli annuvolamenti accumulati durante le prime fasi del giorno. Questi spostamenti sono prevalentemente sospinti nel bacino mediterraneo in direzione levante, mentre l'azione temporalesca interessante l'area continentale è in prevista azione opposta, attraversando il diametro del settore padano. Questi venti conseguono l'aumento del movimento marittimo soprattutto nei mari esterni, prevedendo anche temporali in prossimità dell'arco tirenico orientale, giustificato dall'ulteriore disparità di temperature registrate sia nell'aumento delle temperature massime che nella variabilità dei rilevamenti minimi delle 24 ore precedenti. Saluti ed un augurio di buona giornata.